Allora, salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Ok, questo è un video, mm, sì, lo, lo sto improvvisando, ho ricevuto una mail da insomma, uno di voi, grazie per scrivere e quindi vorrei dedicare eh, il video eh, a, questa, a questa risposta che fornirò <coughs> E mantenendo sempre appunto l'anonimato di chi mi scrive allora mi metto gli occhialetti ok pace fratello alessio che okay. nel video la nascita dell'anticristo hai detto che lo spirito non sarà rapito seconda Tessalonicesi 2 Ok, prima di proseguire vorrei fare una premessa, vorrei aggiustare il tiro. Eh, detta così può sembrare, eh, può destare, insomma, eh, confusione, no? Può sembrare che lo spirito del credente non sarà rapito. Um, no, non ho mai voluto dire una cosa del genere, non ho detto una cosa del genere. <coughs> non ho detto che lo spirito non sarà rapito, ho, ho detto che lo spirito santo, ok, resterà sulla terra, che è un'altra cosa. Sono sicuro che chi ha scritto <coughs> volesse dire questo, però visto che mi rivolgo al grande pubblico e sto leggendo testualmente, <coughs> vorrei specificare al grande pubblico questa cosa qua. Quindi lo Spirito Santo resterà durante la grande tribolazione, il perché è molto semplice, perché lo Spirito Santo è la terza persona della divinità e quindi Dio <coughs> ha gli attributi di Dio e uno degli attributi di Dio è l'onnipresenza. Punto. A prescindere se opera o se non opera, è onnipresente, quindi non può non essere ovunque. Dio è ovunque. Poi ci sono posti dove si manifesta di più, tipo il Terzo Cielo, eccetera, eccetera. eccetera. Questo è un altro discorso, un altro ragionamento, un altro oggetto. <coughs> Quindi, eh, ciò che deve essere tolto okay, è unicamente, solamente, tassativamente che la Chiesa. Benissimo. Lo Spirito Santo resterà, anche perché ci saranno molte conversioni, cominciando dai 144.000, e noi sappiamo che colui che è vicario di Cristo è lo Spirito Santo. Io non vi lascio orfani, ha detto il Signore Gesù. Quindi vi darò il Consolatore, e questo vale per ogni epoca, compresa la Grande Tribolazione. Quindi coloro che si convertiranno durante la Grande Tribolazione, cominciando dai 144.000, si convertiranno per l'azione e la potenza dello Spirito Santo, compiranno azioni potenti perché te le fa fare lo, lo Spirito Santo, saranno consolati perché lo Spirito Santo è il consolatore, quindi lo Spirito Santo non può assolutamente andare via. Uno perché è onnipresente, secondo perché comunque lui continuerà a operare anche durante la grande tribolazione, quindi dire in nome di una falsa dottrina come il post-tribolazionismo, che lo Spirito Santo sarebbe colui che sarebbe tolto, più che rapito, che ti rapisci Dio. No, non, no, questa è una blasfemia, Ok? che lo Spirito Santo verrà via, insomma, chi dice questo veramente non sa dove sta di casa. Ce l'ho non con chi mi scrive ovviamente, ma con il post-tribolazionismo, quella corrente che presenta questa questa situazione, con, uh, alcuni lo fanno direttamente, altri con una sorta di retorica che trova il tempo che trova. Andiamo avanti. E, e che quindi rimarrà per compungere i 144.000? Benissimo. Quindi la mia domanda è, due punti, se i 144.000 sono 12.000, per 12 tribù, in base a Daniele capitolo 9, ok, la settantesima settimana riguarda soltanto Israele, mi fermo qua, la settantesima settimana riguarda soltanto Israele e basta. Certamente, di questo abbiamo fatto più video dedicati, quindi sì, riguarda soltanto Israele, la Chiesa non c'è. Poi dici, cioè mi spiego meglio, durante i sette anni di tribolazione lo spirito elargirà a tutto il mondo la possibilità di ravvedimento solo a Israele con i 144.000? Buona domanda. No, ci sarà anche la possibilità di ravvedimento per tutto il mondo. Ora, al post ribolazionista può sembrare che io mi sia data la zappa sui piedi e sicuramente sarà gio, gioien, gio gioendo. Eh, No, no, assolutamente. Allora, eh, il fatto che la settantesima settimana è solo per Israele e la Chiesa non c'entra in nulla, ciò non significa che la porta sia chiusa al modo gentile. Volete un esempio biblico di questo? Signori post-tribolazionisti, non ce l'ho con te, caro fratello. Avete mai letto Esodo capitolo 12? Bene. In Esodo capitolo 12 siamo nel Matanto Vero, signori post-tribolazionisti, voi che siete dottoroni della legge, sapete che cos'è il Matanto mica ve lo devo dire, no? Eh. Allora, se siamo nel Matanto siamo nel patto numero 4. Il Berit numero Dalet, quindi siamo nel beritte numero Dalet. <coughs> Parlo così perché sono dottoroni della legge, quindi loro capiscono. Quindi il berit Dalet eh, prevedeva uno, l'istituzione, la normativa costituzionale am Israele, del popolo di Israele. Punto. E quindi la salvezza era per Israele. Benissimo. Quindi c'era Israele, c'era la nazione di Israele, c'era il patto fatto con Israele e quindi la salvezza era per Israele. Domanda. In Esodo 12, che cosa viene istituito? Mille cose, il calendario, la nazione di Israele, la Pasqua e poi... E poi il proselitismo. Ah. Il proselitismo, cioè la salvezza aperta ai gentili e a tutte le nazioni. Perché poi vediamo che ci saranno degli impedimenti, tipo per i moabiti, però vediamo poi che a un certo punto addirittura il Signore Gesù Cristo, nella sua discendenza, a una Moabita. Quindi la porta non è mai stata chiusa ai gentili. Quindi noi vediamo in Esodo 12 che chiunque dei gentili voleva, volesse, vole, avrebbe voluto entrare a far parte del popolo di Israele in nome di accettare la fede nell'unico Dio, aveva la porta aperta. Quindi non è un fatto... Anomalo questo non, non lo è mai stato, ok. Questa storia continuerà ad essere nella grande tribolazione perché quando la Chiesa verrà tolta e si entrerà nel giorno del Signore, il candelabro ricordo che il candelabro oggi ce l'ha la Chiesa. <ride> Apro una parentesi: alcuni si sono scandalizzati no? perché? perché empi perché malelingue. E mi hanno voluto attaccare sul personale, perché quando non sanno che cosa dire scritturalmente vieni attaccato sul personale. E mi hanno detto guardate quello lì, riferendosi a me, che predica col candelabro dietro la sua scrivania. No, perché a casa mia c'è il candelabro. Eh, ma... Io devo usare un termine forte, concedetemi che attingo un pochetto al vecchio Alessio, ma voi siete delle capre gnostiche, perché quando voi date addosso a questa cosa qua, come dire, io sto prendendo il candelabro da Mosè, e anche se fosse, qual è il problema? Ad ogni modo, non sapete voi, signori empi, che la Chiesa di Gesù Cristo è un candelabro o non avete mai letto Apocalisse capitolo 1 e capitolo 2? Ve lo voglio leggere. Perché giustamente voi che fate gli attacchi personali, no? Apocalisse 1.12 <ride> Io mi voltei per vedere chi mi stava parlando e come mi fui, mi fui voltato vidi sette candelabri d'oro che poi sono meno là. Apocalisse 1.20 Il mistero <ride> delle sette stelle che hai viste nella mia destra <coughs> e dei sette candelabri d'oro. Le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese, cioè i pastori, e <coughs> i sette candelabri sono le sette chiese. Quindi noi, signori empi che date addosso al sottoscritto, perché fate gli attacchi personali, sappiate che noi siamo il candelabro. Quindi avere un candelabro dietro la scrivania significa rammemorare questo. Non si può fare dove sta scritto. A ah, me piace il candelabro, la, la menorà, mi me piace la menorah e ce la metto. Se a te non piace non ce la metti. <coughs> la sto forse adorando questa menorà o sto invitando le persone a adorare la menorà? Sto facendo questo, ti risulta che io faccio questo? Eh se qualcuno lo può dimostrare, lo dimostri. <coughs> Dimostrate, co come dire, ciò che non esiste. <coughs> Perché io non solo non ho mai fatto queste cose, ma addirittura le denuncio. Ok, quindi, quindi il candelabro, che è, non solamente rappresenta la Chiesa, ma rappresenta mille cose. Rappresenta la parola di Dio, che è la luce come una lampada, Rappresenta lo Spirito Santo, rappresenta Dio stesso quindi, perché se rappresenta la parola rappresenta Dio stesso, quindi rappresenta la creazione con i suoi sette, eh, i suoi sette, eh, come si chiamano, che non sono candelieri, sono... Eh, vabbè, le sue sette parti rappresentano le sette prime parole della creazione. Quindi rappresenta anche la creazione: Bereshit Bara Elohim et Hashammain be et ha aretz. rappresentano i sette giorni della settimana, rappresentano i sette spiriti di Dio. Quindi è molto importante. Questo candelabro oggi ce l'ha la Chiesa. La Chiesa viene raffigurata come un candelabro perché? Perché la parola di Dio alberga nei nostri cuori doviziosamente. Siccome il candelabro, il, scusate, la minorà perdonatemi, la menorah rappresenta anche la luce, la parola, che è come una lampada, come è scritto nel Salmo 119, sta nei nostri cuori, nel giorno del Signore la Chiesa sarà tolta, la parola rimane, lo Spirito rimane, dove va? Torna a Israele. Torna a Israele. e quindi noi stiamo vedendo già la profezia di Ezechiele 37 come la prima parte si è già concretizzata perché le ossa sono state ricongiunte quindi la nazione di Israele già è stata ricongiunta e già c'è nel 1948 però manca di vita manca questo spirito questo ruach rappresentato anche dal candelabro che tornerà a Israele a dare vita cominciando dai 144.000 ora durante il Giorno del Signore, che si inizieranno a convertire gli ebrei, <coughs> la domanda del milione è <coughs> che mi viene fatta, ma la salvezza sarà aperta anche ai gentili? Ovviamente sì. Perché? Perché la storia si ripete. Le cose di ieri sono quelle di oggi e quelle di oggi sono quelle di domani. Ecclesiaste 1.9, Ecclesiastes 3.15, quindi come in Esodo 12 la porta era aperta al proselitismo, nei confronti di tutto il mondo, quindi dei gentili, nel giorno del Signore continuerà ad essere così. Inoltre, quando noi andiamo in Apocalisse, capitolo 14, Apocalisse 14 è scritto, se lo troviamo. dal verso 9 e dopo quelli seguitò un terzo angelo dicendo con grande voce se alcuno adora la bestia e la sua immagine e prende il suo carattere in sulla fronte o in sulla sua mano anche gli berrà del vino dell'ira di Dio mesciuto tutto puro nel calice della sua ira e sarà tormentato con fuoco e zolfo nel cospetto dei santi angeli e dell'agnello, e il fumo del tormento loro salirà nei secoli dei secoli, e non avranno requie né giorno né notte. Coloro che adorano la bestia e la sua immagine, chiunque prende il marchio del suo nome, qui è la pazienza dei santi, qui sono coloro che osservano i comandamenti, di Dio e la fede in Gesù Cristo. Poi udì dal cielo una voce che mi diceva «Beati i morti che per innanzi muoiono nel Signore, sì certo, dice lo Spirito, a ciò che si riposino delle loro fatiche e le loro opere li seguiteranno». Quindi, siccome il marchio della bestia, scritto in Apocalisse 13, sarà concretizzato in tutto il mondo, quindi tutte le genti lo dovranno prendere, qui dice nero su bianco che chiunque prende questo marchio della bestia si perderà l'anima. Quindi invita a tutti a non prenderlo, tutti, perché il marchio della bestia è universale, implica non solamente gli ebrei, ma tutto il mondo. Inoltre, quando noi leggiamo Apocalisse 7:14, dove parla della grande tribolazione, costoro sono coloro che vengono dalla grande tribolazione, lì ci sono due scuole di pensiero. E in profezia <coughs> spesso accade che nessuno ha l'ultima parola. Una scuola di pensiero vuole che sono quelli che vengono durante il periodo proprio della grande tribolazione dei sette anni. Un'altra scuola di pensiero, che è quella che seguito io, è quella che non, non vuole collocare, anche se parte dai 12.000 quelli che vengono unicamente dalla grande tribolazione, ma tutti quelli che hanno vissuto okay, in questi duemila anni or sono. Per il cristiano, cominciando dai primissimi secoli, il cristianesimo è sempre stato una grande tribolazione, perché siamo stati grandemente tribolati, torturati, appesi come torci umane e chi più ne ha più ne metta. Una grandissima tribolazione. Vedete la lista che Paolo fa delle cose che gli hanno fatto, lapidato, battuto e fatto il naufragio e in carcere infami in e quant'altro altro che grande tribolazione vero ok perché io penso questo perché parla di una folla incontabile che non si può annoverare che non si può contare altrove dirà nel eh, credo sia il capitolo 15 che costoro cantavano due cantici uno era il cantico eh, di mosè sono gli ebrei che cantano il cantico di mosè e poi dice anche il cantico dell'agnello quelli siamo noi la chiesa di gesù c'è cioè, quelli che eh, fanno parte diciamo del nuovo mh, testamento che si sono che vengono diciamo dal mondo gentile okay questa potrebbe essere una scuola di pensiero quando ci troviamo in profezia delle volte le cose non sono chiarissime quindi non possiamo dire così perché lo dico io no per quanto riguarda il fondamento biblico sì ma per quanto riguarda le profezie certe cose sono tassative tipo la chiesa non passerà per la grande tribolazione così via discorrendo ma certe cose le capirai lì per lì, come il video ultimo che ho fatto quando ho mostrato Apocalisse 6, ho parlato della bilancia e ho fatto notare che il fatto che c'è una bilancia non significa che il cibo sarà dato a misura, a peso, cioè ognuno avrà diritto a una totta quantità di cibo giornaliero che non potrà essere superata pur possedendo il denaro per acquistarne di più ok queste cose le stiamo capendo oggi perché si stanno concretizzando oggi sotto i nostri occhi così sarà durante la grande tribolazione certe cose si capiranno lì per lì quindi oggi lavoriamo col beneficio del dubbio per alcune situazioni che comunque esulano dal fondamento ok ma quello che è certo è e che la salvezza, così come nel passato, era aperta a tutti, sarà sempre aperta a tutti, e anche durante il millennio, pur essendo Israele il fiore all'occhiello del Signore Gesù Cristo per quanto riguarda gli uomini viventi, perché la Chiesa è la sposa, è... è la superna delle vocazioni, ma noi non saremo in questo mondo con questo corpo piuttosto col corpo glorificato, ma coloro che saranno qui sulla terra con questo corpo sare i primi in assoluto saranno gli ebrei, ma questo non esclude il fatto che tutte le nazioni eh, adoreranno il Signore e si reccheranno una volta l'anno in Gerusalemme per adorare, come è scritto in, As in Zaccaria, e così via discorrendo. Quindi la salvezza è sempre stata aperta a tutti, così come lo era in passato nell'Antico Testamento, lo sarà nella Grande Tribolazione e nel Millennio. E oggi c'è la Chiesa, in questi duemila anni dei due popoli ne ha fatto uno solo spiritualmente parlando, ma comunque materialmente parlando, gli ebrei sono ebrei, i gentili siamo gentili e gli ebrei in questo momento non hanno il candelabro, non ce l'hanno il candelabro, non hanno la parola di Dio, hanno altre cose, hanno la cabalà e quant'altro. Quindi la tua domanda trova risposta in, in questo modo. Quindi sì, la salvezza sarà aperta nella grande tribolazione a tutto il mondo, anche ai gentili, pur essendo il candelabro restituito, diciamo, tra virgolette, possiamo dire, al suo legittimo proprietario, se si, si può dire, pre presumo di sì, correggetemi, se non è così. E quindi questa è la mia risposta. La pace del Signore sia con te, grazie per scrivere. Shalom a tutti quanti, con voi come sempre è stato... Alessio Evangelisti sperando di aver risposto in maniera esaustiva e se il Signore vorrà ci si vede al prossimo videoprogramma. Shalom, Maranata, Baruch Hashem, visto che stiamo in campo ebraico.